Rientriamo in Mozilla Hubs avendo fatto il login e creiamo una stanza. A room, una stanza. Quello che si vede all'interno della stanza è la scena. Le due cose sono diverse. Ora sono entrata nella stanza e ciò che vedo è la scena. La scena si può cambiare senza uscire dalla stanza. In Mozilla Hubs si può scegliere fra molte diverse proposte di scenografie, ovvero scene, già pronte. Quindi per farlo posso fare in due modi. Posso andare in Place, cliccare su Scena e poi scegliere un altro ambiente, per esempio un ambiente natalizio. Mi compare qua se io il, passo il cursore sopra l'immagine, appare la scritta Usa Scena, Use Scene, e io ci clicco sopra e eh, senza uscire dalla stanza, perché vedete che ci sono tutti eh, i pulsanti qua sotto, cambia ciò che io vedo. E ciò che io vedo adesso è questo, un'altra scena tridimensionale in cui io mi posso spostare. È molto graziosa questa scena. Eh, posso utilizzare anche un altro modo per cambiare la scenografia in cui io mi trovo. E in questo, per questo secondo modo eh, avviene attraverso More. Quindi io clicco sul pulsante More e trovo Room Info and Settings. Allora entro. E se scendo posso cliccare su Change Scene. Vengo di nuovo riportata eh, nell'ambiente dove io posso cercare una nuova scenografia. Cerco, mi piace questa, quindi clicco e in questo caso non devo cliccare nient'altro. Mi è bastato cliccare su questo pulsante per vedere cambiare la mia scenografia. Quindi chiudo questa finestra ed ecco la nuova Scenografia che è adatta a una conferenza abbastanza in open air, se vogliamo. Se mi piace questa scenografia e voglio poterla ritrovare, anche perché posso magari provare a ehm, cambiare qualcosa, allestire qualcosa, importare oggetti, insomma rendere questa scenografia più mia... Vado di nuovo nel pulsante con i tre puntini, More, e clicco su Favorite Room. In questo modo ho messo questa scena fra i miei preferiti. Infatti, se io vado, non mi ricordo come si chiamava, andiamo in More Info, vediamo Outdoor Meetup, un attimo che magari... Posso cambiare, per cambiare il nome vado in Edit e posso, uh, Outdoor, outdoor Meetup è il modello della scena. Questa stanza con questa scena la chiamo la mia nuova stanza. Ok, la chiamo la mia nuova stanza. Bene, torno indietro, esco confermo di voler uscire e qua giù dovrei trovare la mia nuova stanza che invece non trovo eccolo qua è questa anche se non mi ha cambiato il nome comunque è questa e, avendola messa fra i favoriti c'è la stellina per eh, controllare che sia proprio io questa clicco sta caricando la scena join room vado a controllare in more ed è sempre questa il nome è questo si vede che non l'avevo l'avevo cambiato qua e dovevo applicare ok adesso riprovo la mia nuova stanza Scendo per applicare. Questa volta è successo perché me l'ha scritto anche qua. Esco. Scendendo nella pagina iniziale, ecco che mi ha cambiato il nome.